ciao e benvenuti in un nuovo video allora come avete visto dal titolo oggi vi parlo di questo marchio di prodotti per i capelli Briogeo che avevamo ricevuto se vi ricordate quest'estate l'avevamo fatto in un unboxing da Sephora infatti è un marchio Made in USA è disponibile in esclusiva da Sephora ed è per l'Italia è un set in questo caso di Travel Sites quindi usate più volte, di un marchio ed è che è abbastanza costoso, quindi mi ha detto proviamo e vediamo se vale la pena. Questo si chiama Don't Despair Repair, e quindi rinforza e ripara per i capelli. E andiamo a vedere i prodotti perché sono questi qui. Allora partiamo... La prima cosa da dirvi di questo marchio è che è adatto a tutti i tipi di capelli, è senza siliconi ed ha un alto contenuto di materie prime vegetali. Partiamo intanto dallo shampoo, che è questo, perché abbiamo lo shampoo, il balsamo, la maschera e il trattamento. Questo è lo shampoo, Super Moisture Shampoo, quello che avevamo era un 59 ml, e quindi immaginate che 59 ml è una bella confezione ma io mi sono segnata i prezzi perché 300 no scusate cosa ho scritto 453 ml 38 ,90 euro avevo scritto con la freccina esclusiva Douglas e invece era Sephora, cioè sono, sono fuori testa, esclusiva Sephora mi raccomando Sephora come vi ho detto a inizio video, inizio a collaborare con un po' troppi, ok e allora è questo, dunque è uno shampoo che fa poca schiuma ed è, promette di essere super idratante, alla fine fa poca schiuma, ha un buon potere ed è pulente quindi deterge bene cute e capelli, si rimuove facilmente ehm, Idrata sì, ma non appesantisce e non li lascia super super idratati. Quindi è un... Mm, idrata ma non troppo. Dopo è necessario, se sentite la necessità di un, um, un balsamo oppure di una maschera. No, così non si riuscirebbero a pettinare, non che li lasci secchi, ma non si riuscirebbero a pettinare senza strapparli. Il profumo è delicato e non persistente sui capelli. Poi andiamo al balsamo, sempre la stessa linea, Super Most Conditioner, sempre 59 ml, e io giro pagina e vi dico il prezzo, perché 200... no, 200... ma cosa sto dicendo? Shampoo e balsamo. 473 ml, 39 euro quindi siamo sempre sui prezzi abbastanza alti ma anche di questo ed è 59 ml mi sono fatta un'idea e vi dico da subito che non è male come balsamo, quindi ed si lascia agire sulle lunghezze, sulle punte, io lascio in posa al tempo della doccia e poi dopo si va a rimuovere. Si rimuove facilmente, lascia i capelli morbidi, ed è districati, ed è ok, tutto quello che... Non è super nutriente e non è neanche super districante, quindi non li lascia belli morbidi, ma al stesso tempo non è neanche di quelli più strong un trattamento che dice di essere super idratante super moisturizing idratante non super quindi sì a mio avviso meglio perché così non va a pesantire i capelli ma non è proprio proprio quello che è descritto può piacere ma non è quello che è descritto. se dovessi andare a cercare un prodotto super idratante questo non lo è andiamo avanti con le deep condition mask sempre la 59 ml questa è una maschera riparatrice 59 ml e a questo punto io nel mio bel foglietto non mi sbaglio 226 ml sa perché queste quantità 38,90 euro e anche in questo caso non so cosa dire perché è fe... che è successo che è successo è andata via la luce e quando va via la luce ovviamente si spegne tutto <ride> avete visto notevolmente la differenza allora, dicevo, questa maschera non so cosa dire perché effettivamente è una buona maschera si applica bene, si lascia in posa il tempo io ad esempio il tempo della doccia e poi dopo la rimuovo si rimuove bene, lascia i capelli morbidi, idratati abbastanza, sì, un pochino più corposi si sente la differenza ma non è questo super eh, idratante è una cosa blanda ci sono maschere molto più economiche che hanno un potere idratante superiore, quindi non li appesantisce, non li fa sporcare più velocemente, però è un pochino più del balsamo ma poco di più, quindi una maschera delicata, però... È una buona maschera il fatto è che non è quello che, che dice se io voglio un trattamento super nutriente voglio un super nutriente perché avrò i capelli secchi ed è questo per i capelli secchi ad esempio io non la consiglierei perché no e andiamo con l'ultimo prodotto che è rimasto me ne sono accorta dentro alla scatola e questo è l'olio allora non avevo già all'inizio capito molto questa cosa di la confezione questa di mettermi dentro una fialetta di olio fialetta la fialetta era un eh, una quantità non ce neanche non ce neanche, perfetto almeno posso dirvi che l'olio è vegan non viene da... Ah, sì, un 2 ml, ecco, scusate, un 2 ml non ha, è gluten-free ed è silicon-free, almeno questo. Allora, andiamo a vedere il prezzo di questo olio miracoloso, che è 30 ml viene 32,50 euro. Straining Treatment Oil, con ceramidi per capelli secchi e danneggiati. Anche ah, in questo caso, che vi posso dire... È un olio che è un siero in olio, un trattamento che io ho utilizzato prima di andare a mettere in pieghi i capelli sulle lunghezze e sulle punte, una piccola quantità, scaldi sulle mani e poi applichi lavorandolo sulle, soprattutto sulle punte danneggiate. Sì, non appesantisce ed è, sicuramente aiuta a rinforzarle e a nutrire le punte, non le lascia pesanti, non le lascia unte, ma è blando. Cioè ho trovato, è vero che è senza siliconi cosa importante da dire ma ho trovato prodotti molto più economici che devono de un risultato più più potente non che andassero a chiudere le punte perché non lo fa nessuno però che le lasci talmente idratate elastiche oppure che le va ad avvolgere in una guaina in modo da proteggerle anche dal calore o comunque proteggerle dalla rottura questo fa ma è blando quindi di tutta questa linea di briogeo cosa possiamo dire che è vegan che è cruelty free che è senza siliconi che comunque è un prodotto buono cioè valido, funzionale e sicuramente ad un prezzo alto e dalle performance medie, medie. sarebbe un prodotto funziona come un prodotto da supermercato perché comunque funziona ma ha un potere blando quando invece da un qualcosa di mirato professionale e così costoso vorrei un qualcosa di più e invece no cosa dire quindi ringrazio sefora per avermelo mandato quando era stato in uscita lancio sicuramente funziona però funziona in modo leggero non è un super idratante ma un idratante non è un super nutriente ma un nutriente <ride> ok e allora io con questo è concluso fatemi sapere se l'avete provato e come vi siete trovate se l'avevate mirato se ne avete sentito parlare fatemi sapere tutto e anche se su un tipo di capelli diverso dal mio io ho i capelli con la cute grassa e le punte secche quindi ho i capelli misti